Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di pesche, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli Ingredienti sono farina per dolci, amido di mais, lievito per dolci, zucchero, olio extravergine di oliva, uova, zucchero di canna, yogurt alla pesca, scorza di limone, sale e pesche. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo tagliato a pezzetti una parte delle pesche e abbiamo aggiunto 30 g di zucchero e le abbiamo mescolate e le abbiamo lasciate a macerare. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino.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 Azioniamo il bimbi per quattro minuti a velocità 6. Aggiungiamo lo yogurt. La farina. l'amido di mais e il lievito vanigliato per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Dal foro del coperchio aggiungiamo l'olio e il pizzico di sale. Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le pesche che abbiamo tagliato a Dadini. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario a velocità 2. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo in una stampa a cerniera del diametro di 24 cm. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unti laterali con il nostro staccante per teglie. Completiamo mettendo le altre pesche. Completiamo spolverizzando con lo zucchero di canna. Adesso cuociamo in forno statico preriscaldato a 165 gradi per 30 minuti circa. La torta alle pesche è cotta. Lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Dopodiché, la spolverizzeremo con zucchero a velo e la serviremo. Torta alle pesche. Grazie e alla prossima ricetta.